No. Allora, se noi utilizziamo un fucile, se noi utilizziamo un fucile, abbiamo due punti di mira, cioè due tacche di mira. Abbiamo il mirino in fondo alla canna e la diotra, quella che si può regolare. Perché nei fucili si usano due punti di mira? Si usano due punti di mira per una questione di geometria. La geometria ci dice che da due punti basta un'unica retta, ecco è quello che ci serve per utilizzare con precisione lo strumento fucile collimiamo i due mirini io ho tre mirino quell'unica retta va al centro del bersaglio siamo sicuri che il proiettile colpisce quel bersaglio ahimè nell'arco qualsiasi tipo di arco anche il compound è solo più preciso ha ah, un unico punto di mira. Ma cosa ci dice la, la geometria di un unico punto? Che da un unico punto passano infinite rette. E qua diventa problematico utilizzare l'arco, qualunque esso sia olimpico o arco nudo, peggio ancora l'arco nudo, per poter mirare. Entrano in gioco un, un sacco di altri fattori di, un, di grandissima importanza, ma molto, ma molto, ma molto più importanti che il semplice fatto di portare la punta al centro del bersaglio da colpire. Su questo punto dobbiamo essere certi per, e, e dobbiamo capirlo, perché le variabili dietro al punto di mira, visto che non ne abbiamo due, sono enormi in confronto a stabilire una collimazione. Noi possiamo stabilire una collimazione punta della freccia, centro del bersaglio, ma abbiamo fatto solo l'1%. Il 99% è ancora da fare. Perché? Perché la seconda diotra è come se noi avessimo un fucile, ma con una diotra non fissata, completamente ballerina. Potrà mai, potrò mai fare centro? No, ci sarà una rosata molto larga che dipende in che modo casuale si è fermata la diotra nel momento dello sparo. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Se noi non curiamo molti aspetti fondamentali, ancoraggio, posizione della testa, lineamenti, la posizione della punta al centro del bersaglio sarà completamente irrilevante. Ok? Quindi, noi dobbiamo... Come facciamo a essere sicuri che l'occhio, perché alla fine poi è lo stesso occhio, è lo stesso occhio nostro, che nello spazio si dovrà posizionare sempre nello stesso punto, come una diotra ben inchiodata sulla culata del fucile, ma non basta, ma non basta. Come facciamo a essere sicuri che, perché culata, tacca di mira è perfettamente allineata. Da un pezzo di ferro, che è la canna del fucile. Come facciamo a essere sicuri che tutte le volte che non andiamo in ancoraggio non formiamo degli angoli? E quindi che, non siamo perfetta, che il nostro occhio non è perfetto, pur essendo sempre nello stesso punto, non è perfettamente allineato col braccio che tiene l'arco e quindi con la punta della freccia. Ecco un'altra grossa variabile. Ancora di più. Ancora di più, come facciamo a essere sicuri che le forze in gioco di spinta e di trazione non siano allineate sul piano verticale? Perché al momento del rilascio cosa succede? Quindi abbiamo già il problema della mira, ma abbiamo il grosso problema che stiamo, siamo in un equilibrio dinamico, quindi abbiamo una spinta. una spinta e una trazione no? perché se non avessimo la spinta e avessimo solo una trazione succederebbe questo se avessimo solo una spinta senza una trazione succederebbe questo quindi noi, noi abbiamo una spinta e una trazione queste devono stare esattamente su un piano verticale Quindi i vettori devono essere contrapposti su un piano verticale Ci siamo con... quindi se io sono così non va granché bene, e vedremo perché. Quindi io devo essere allineato, ma soprattutto non geometricamente, devo essere allineato con le forze in gioco, che il mio corpo, ecco qua, dove entra la personalizzazione, che tutti noi siamo diversi, non può esserci un modello. La più grande balla del mondo, la più grande balla del mondo, è che un allenatore è in grado di capire cosa sta succedendo al suo arciere. Non lo capisce, nessuno lo può capire, è difficilissimo da capire, è difficilissimo perché quello che si vede da fuori è l'1% di cosa sta succedendo, non solo dal punto di vista fisico, che adesso stiamo parlando solo di quello, quando parleremo dal punto di vista mentale sarà veramente l'Apocalisse e vedremo come sarà importante dimmi è a questo punto che entra in gioco il costruttivismo? è a questo punto che entra in gioco il costruttivismo vediamo che il costruttivismo questa parola tanto parola, importante tanto amata e tanto non capita entra in gioco solo dal punto di vista mentale dal punto di vista fisico non può entrare in gioco perché eh, questa è matematica nel tiro con l'arco e matematica. Però, però, dal punto di vista mentale come? E come? E come? E lì sarà il buon istruttore a rendere attore l'arciere. L'arciere. Deve delegare all'arciere. Deve essere in grado di delegare all'arciere quello che serve a mettere contenuti all'interno della nostra sequenza. Lo vediamo. Quindi, abbiamo detto che dal punto di vista fisico, abbiamo detto come, ecco perché non fate centro, non vincete tutte le gare, e non, perché è facile, eh? metto la punta là, tiro la corda, lascio la corda, la freccia va voilà, non è tanto distante, 18 metri, eppure come mai non vanno tutte nel, nel centro? Per questo motivo, uno, che mirare è solamente una piccola percentuale del tutto, perché? Perché contano troppo gli allenamenti, contano troppo le forze in gioco, contano, conta troppo la tecnica di come io metterò la testa. Perché sarà poi questo, è come la diotra che balla nel fucile. E quindi vedremo come sarà importante acquisire questa tecnica, allenarsi ad acquisire questa tecnica. Quindi una volta che sono in ancoraggio e che io col mio metodo con il mio metodo di allenamento con la mia tecnica riesco ad andare in ancoraggio e ad ottenere cosa? spinta e trazione sul piano verticale le forze si devono annullare il punto di pressione della, delle forze di, di spinta devono stare su una superficie abbastanza ridotta perché abbastanza ridotta? Perché qua si fanno delle leve, specialmente nell'arco nudo, che non ha un baricentro spostato in avanti, vedremo quanto conta la stabilizzazione nell'arco olimpico, non mi sono mica stupidi a, a non metterla. Vedremo che questo provoca enormi torsioni. Quando le provoca? Quando siamo in ancoraggio e vedremo come arrivarci con la tecnica, con l'allenamento e fare tutte le cose in modo adeguato, siamo in questa posizione abbiamo ricercato l'allineamento, abbiamo fatto le cose che dobbiamo fare a un certo punto rilasciamo la corda ok? cosa avviene? perché poi tutto il tiro se l'abbiamo preparato bene avviene dall'ancoraggio al rilascio cosa avviene? avviene che quando rilasciamo la corda la corda spingerà la freccia gli darà propulsione ok? abbiamo ha applicato una forza sul, sulla corda che a sua volta lo fa sui flettenti e ha accumulato energia elastica potenziale. Questa energia elastica potenziale viene esplosa una volta che noi rilasciamo la corda. Ma cosa succede all'arco quando noi rilasciamo la corda? Da che parte va? In avanti, eh? va? c'è il dubbio eh? no, c'è solo, solo un punto che va verso di noi perché lo possiamo vedere quando noi rilasciamo l'arco l'arco fa questo quindi noi quando rilasciamo la corda proprio mentre la sta spingendo la freccia proprio mentre sta spingendo la freccia l'arco pigia contro la nostra mano ecco è qua è qua che se noi non abbiamo fatto tutto bene, non siamo allineati in spinta e trazione sul piano verticale, quando abbiamo già rilasciato e la corda sta spingendo la freccia, se qua abbiamo leve o trazioni, la freccia sarà, andrà sempre in un posto diverso. Andrà sempre in un posto diverso, non in quello che di sicuro non in quello che vogliamo noi. Oppure, se ci va, se ci va sarà come un orologio rotto. Perché anche un orologio rotto fa l'ora esatta due volte al giorno. Ma non è rappresentativo. Perché nel tiro con l'arco, noi vogliamo, tutte le volte che guardiamo l'ora, deve essere l'ora esatta. Quindi avete visto come è importante la grip e le posizioni di allineamento e i fondamentali. Allora, se non ci sono domande su questo punto, passiamo a descriverli questi fondamentali. Una ce l'ho, sono d'accordissimo con te sul fatto di pressione sì. dell'arco e mi chiedo il perché continuano a farlo, sarà solo un discorso estetico, un'impugnatura così lunga che il 90% degli arcieri la usa male. Allora parte... ti rispondo a questa, a questa domanda. Tutti i tester di, degli archi sono arcieri olimpici. E eh, gli arcieri olimpici, da un po' di da 10-12, da 10 anni a questa parte, 12 anni, 13 anni a questa parte, hanno modificato la loro tecnica portandola un pochettino più orientale di quella che era la tecnica americana. Se voi andate a vedervi gli archi fino al 2005-2006, l'impugnatura era fatta completamente diversa. La grip era fatta in modo completamente diverso. Fino al 2005 i costruttori di grip facevano l'angolazione la, eh, della grip così, in questo modo qua basta vedere, io anche archi del, del 2000 lo, lo, lo, lo, e le, le grippe le facevano abbastanza piccole per, ehm, perché appunto sì, lo avete insegnato voi o ve l'hanno insegnato no? l'arco si, si tiene in modo tale che le nocche siano a 45 gradi o lo dice il libricino del neofilo no? le nocche devono stare a 45 gradi il punto di pressione ripeto, è una eh, cosa che dovreste già sapere a memoria, deve essere in modo tale che sia in corrispondenza del, dell'osso radio, in corrispondenza dell'omero, perché un, un tantino di allineamento scheletrico ci va, specialmente dalla parte del, del braccio. Cosa è successo? Cosa è successo dal 2005 in avanti? Che le grippe le hanno fatte tutte al contrario. Mi perché al i, i, gli archiolimpici tirano in modo tale così molto allineati ma questo se lo possono permettere perché hanno una stabilizzazione hanno la possibilità di, di allenarsi uno ha la stabilizzazione che una volta che devi uscire dal clicker sei stabilizzato l'arco non ti scappa da tutte le parti quindi hai tutto il tempo di cercare gli allineamenti, la mira e fare le cose per bene per uscire dal clicker e poter eh, utilizzare al meglio il tuo arco e quindi stare con la spalla molto più dentro, cosa che l'arco nudo non può fare, perché intanto ha un ancoraggio più alto, quindi ha il gomito molto più piegato, e quindi deve stare nella posizione classica. Deve stare nella posizione classica, la posizione che si è sempre utilizzata nel tiro con l'arco fino ai primi anni 2000, quando si è passata a una tecnica un pochettino più diversa, vedete no? come tirano un pochettino più in dentro, un pochettino più in questo modo qua, un pochettino più poiché il pignato si tirava in questo modo quindi le impugnature sono tutte sbagliate io ho portato qua un'impugnatura mancina le impugnature mancine sono perfette per tirare al coludo perché non creano grossi angoli, io le ho smussate vicine su un arco destro, chiaramente eh, certo, sì, sì, sì. che mi permette di non avere grossi angoli, perché senza stabilizzazione è molto facile fare queste torsioni qua. Abbiamo visto proprio che l'arco al momento del rilascio spinge verso di noi, quindi una minima variazione di torsione dovuta alle forze in gioco e la freccia in quel momento ancora sul rest, e ancora sta spingendo, e ciao, la mia messa a punto, la mia collimazione, se ne va a farsi bene Quindi, ragione per cui, dopo questo bellissimo preambolo, parliamo di questi benedetti fondamentali. Allora, le vediamo brevemente, le vediamo brevemente che non me ne dimentico nessuno. Allora intanto quali sono. vabbè, non dire che parlo di questo. Allora sono tutte quelle cose che sappiamo perfettamente che sono nella nella, nella sequenza di tiro no? quindi posizionamento posizionamento sappiamo dobbiamo stare baricentro al centro del corpo piedi all'altezza delle spalle allineati magari leggermente sulle punte più che sui talloni poi dobbiamo incoccare anche questa azione dobbiamo incoccare anche queste azioni sono tutte azioni che devono essere fatte sempre nello stesso identico modo incoccare effettuare lo string quindi mettersi già in contatto con l'attrezzo quindi già essere in posizione alzare largo. questo movimento di alzare largo, pensate è, un, è anche un fondamentale dell'alzanza classica perché è un fondamentale che io devo alzare questo braccio senza alzare la spalla quindi anche se io vedremo che nell'allenamento ci sarà anche questo no? devo alzare l'arco lo devo alzare alzando minimamente la spalla ok? deve stare allineato perché se sta bassa la spalla io riesco ad utilizzare i muscoli dorsali e quindi a, a rendere allineato tutto il corpo poi posso andare in pretrazione perché serve la pretrazione? la pretrazione vedremo serve per preparare gli allineamenti perché io non potrò più allinearmi una volta che sono in ancoraggio o quando sto per raggiungere l'ancoraggio perché se uno è sotto carico non potrà più muovere i muscoli dorsali che già è difficilissimo e sono sicuro che la maggior parte di voi non sa neanche che esistano e vedremo anche come riuscire a, a utilizzarli quindi io devo andare in questa posizione che sono preparo l'allineamento dei muscoli dorsali e vado in ancoraggio okay? ancoraggio quindi trazione e ancoraggio fin qua non, non c'è nessun problema ancoraggio io consiglio anzi spezzo lancia sul fatto che molto spesso viene insegnato un ancoraggio standard modell modello non si sa perché non si sa per chi indice all'angolo della bocca eh, sento il dente eh, impregiato sotto lo zigomo e chi ha come me lo zigomo sfuggente è rovinato allora non esiste il problema dell'ancoraggio basta un unico punto io consiglio a tutti un ancoraggio basso e cioè un ancoraggio che ora si adopera persino nell'Arco Olimpico. Se voi vedete i tiratori coreani, i tiratori odierni, non c'è più nessuno che adopera il, il sottomento sulla patelletta. Sapete che gli archi olimpici avevano, e qualcuno vedo che ancora adopera, un pezzettino qua per metterselo sotto il mento. Sì, sì, quello serviva sì. soprattutto quando c'era l'alluminio perché non ci arrivava a 90 no, metri no, lei, lei deve sa le cose solo ed esclusivamente per quel motivo lì serviva ad avere un riferimento per abbassare ancora di più l'ancoraggio e poter arrivare a 90 metri addirittura si ruotava al contrario il mirino per poter mirare Ancora più in alto quindi il mirino girato al contrario oh, sotto la freccia. Quindi non c'è nessuna con i nuovi con materiali che ci sono adesso. E quella, con i flettetti veloci che ci sono adesso e con le frecce i carbonio che ci sono adesso. Non c'è nessuna ragione al mondo che eh, ci sia eh, che ci sia ancora sotto il mento ma si può ancorare anche molti olimpici ancora no, in questa maniera qua. Io consiglio sempre di ancorare in questa maniera qua, cioè portare l'osso del pollice a contatto di questo osso qua. Ok? Della mascella. Semplicemente. Un'altra cosa, non esiste un ancoraggio standard, perché non può esistere che non non può proprio esistere non può esistere perché le misure antropometriche dell'uomo sono diverse una con l'altra quindi non ci sarà mai nessuno che ha le misure standard di avambraccio e di braccio io dirne, allora, io certo tesoro io ho capito che l'avambraccio di braccio su qua e non lo vieni qua vieni vieni vieni. allora niente niente la faccia di qua Vabbè. vieni dai è un'occasione buona no? l'unica che era prendi questa corda qua così non fai fatica Vabbè, non, Quanto non ce la fai. Cioè, io quello che faccio, sì, quando, quando sì. vado in ancoraggio, sì. è già fare questo. Allora, il mio dubbio è questa cosa qui. Eh? Allora, non puoi sussizzarla. Eh, lo prendi, so, prendi, però. Prendi. Prendo forte, pollice vigno non lo sento, prendi pure forte, guarda là, bene contro, su bene il gomito. Ecco, questa è la posizione. Non ti può scappare. Se ti scappa, la freccia parte. Quindi le dita non si possono muovere. <ride> allora, un dubbio che avevano quindi la posizione è questa bene contro l'ancoraggio è quella posizione diversa da tutti ognuno ha la sua ognuno ha la sua è quella posizione che permette di allineare sul piano del verticale le forze di spinta e trazione basta ognuno avrà la sua noi non possiamo permetterci, nessun arconudo può permettersi di utilizzare un ancoraggio che renda difficoltosa l'allineamento delle forze di spinta e trazione sul piano verticale. Non solo può permettere, perché al minimo errore, certo, può farlo, voi dite, ma io vedo gente, tutta storta, certo, può farlo perché io posso tirare così e allineare solamente la muscolatura e non allinearmi, allineare solo la muscolatura e poi tirare peggio ancora peggio ancora può tirare in questo modo qua quindi è cioè, eh? eh, certo entrare col braccio entro col braccio e posso anche tenerlo abbastanza stretto e chi lo muove se io entro dentro il braccio avrò sempre la stessa lo stesso difetto teoricamente e quindi avrò sempre la stessa torsione però io non, sarà molto difficile per me se ho una lunga escursione, sarà molto difficile per me tenere sotto controllo l'alto e il basso della freccia, perché può essere benissimo che se il punto di pivot, abbiamo detto che è essenziale, che si spinga nel punto più con superficie meno possibile per minimizzare questi spostamenti, se la mia superficie, è molto grande e se io spingo di qua avrò delle torsioni verso l'alto se spingo di qua avrò delle torsioni verso il basso ed ecco perché alle volte delle frecce vanno tutte alte e delle volte delle frecce vanno tutte basse quindi dovrò ottimizzare sia la posizione della mano sulla grip